L'immagine che prevale questa domenica è la porta stretta, un'immagine molto particolare. Subito mi vengono in mente i luoghi in cui nella mia vita diciamo, mi sono ritrovato, luoghi sacri, in cui ho trovato queste porte piccole, strette. Penso a Betlemme, ad esempio. A Betlemme lì si è addirittura oltre a che essere stretta è anche bassa, si è costretti ad abbassarsi. Eh sì, noi quando andiamo lì come guide diciamo eh sì perché innanzi al mistero ti devi abbassare, eccetera, anche se fu uno stratagemma no, per non far entrare i cavalli, eccetera. però cogliamo questa verità di fede davanti al Signore, ecco tu devi piegare umilmente il tuo ego, devi eh, metterti a disposizione, devi osservare la sua parola, deve onorarlo, devi adorarlo e poi ecco devi passare attraverso quella porta, la porta è Gesù stesso in un certo senso, perché eh, voglio dire la porta stretta si dice impegno, si dice disponibilità, si dice rinuncia, si eh, dice anche magrezza insomma in qualche modo, perché eh, gli obesi, cioè quelli che sono pieni di sé, pieni dei loro beni, dei loro della loro sicurezza personale, economica, del potere, non passano perché sono tronfi, perché sono gonfi delle loro cose e non possono passare attraverso la porta stretta, un'immagine immediata. E questo tutto nasce da un interrogativo. Chi si salverà, Signore? Questo è l'interrogativo che veniva posto dai discepoli a Gesù, eh, Gesù. È... Ti dice sforzatevi di passare appunto attraverso la porta stretta. Certo, ecco, non è facile, è una strada difficile, diceva Don Tonino Bello, perché attraversa le tentazioni della delega, no? Eh, stipendiare i lavapiedi diceva Don Tino Bello perché ci evitiamo così la scomodità di certi gesti umili di certi servizi umili però è l'unica strada che ci porta alle sorgenti della nostra regalità è quella del servizio io ritengo che Don Tino Bello insomma, avesse centrato cioè la, la, la strada che ci permette di passare attraverso quella porta è la strada dell'umiltà del servizio, della disponibilità nel servire gli altri si salveranno allora coloro che riescono a passare attraverso questa porta ed è triste sentirsi dire io non ti conosco tu bussi a quella porta dice Gesù busserai e ti diranno io non ti conosco ma come io ho mangiato con te ma come io ti ho servito quel giorno ho fatto questo ho fatto quella tal preghiera ho aiutato quel povero sì però sono stati gesti periferici isolati che non hanno determinato un cambiamento nella tua vita ed è per questo che io non ti conosco è triste sentirsi dire alla persona che, che ti ama no? magari dopo 50 anni che sei insieme con questa persona dopo tanti anni che sei accanto a questa persona sentirti dire io non ti conosco sì perché bisogna ammettere talvolta che è prevalso l'egoismo, è prevalso il narcisismo, è prevalso il proprio interesse dinanzi a quello dell'altro, anche nelle coppie può accadere questo, oltre che nelle comunità, eccetera, eccetera, per quello il Signore li conosce bene, sa che dobbiamo passare tutti attraverso la porta stretta. E finché siamo in tempo, dobbiamo sforzarci di dimagrire, in un certo senso, per passare, dimagrire di tutte quelle cose che dicevo, per passare attraverso quella porta. E qui c'è una bellissima immagine di San Francesco che nella sua la sua fanciullezza d'animo, la sua pochezza si prende cura anche di questo piccolo insetto per dimostrarci che appunto dobbiamo prenderci cura degli altri, dobbiamo prenderci cura del creato, l'ha laudato sì, ci esorta ad avere questo grande rispetto per le cose che il Signore ha creato, per la natura, per noi stessi e per gli altri e qui da San Francesco riceviamo un grande insegnamento e certamente lui più di tutti è passato attraverso quella porta ed è passato spedito. Buona domenica a tutti!